Ciao amici Mister Gadget, sono pronto a presentarvi un nuovo prodotto, l'ho usato per qualche giorno prima di parlarvene, è il nuovo Samsung Galaxy S10 Plus! Dopo la presentazione di un paio di giorni fa a Londra eh, ho voluto provare per un po', prima di parlarvene, eh, il nuovo Galaxy S10 Plus. Volevo una vera recensione, non eh, un semplice racconto di eh, un telefono partendo dalla sua eh, scheda tecnica. Non sono ancora al 100% della conoscenza dopo soli due giorni, ma sono pronto a darvi molte informazioni che lo riguardano. Partiamo immediatamente dalle dimensioni, 7,8 mm di spessore è la caratteristica fondamentale, poi 157,6, 74,1 mm, ma mi concentrerei proprio sullo spessore di questo telefono eh, che dà immediatamente una sensazione di un eh, telefono ultracompatto, peraltro con un senso di leggerezza rispetto a molti altri prodotti in circolazione eh, notevole. 175 grammi eh, per la versione normale 198 per la versione eh, ceramica. Eh, quello che eh, c'è alle spalle invece è un Gorilla Glass 5 con un frame in alluminio, nella parte eh, inferiore l'attacco per le cuffie da 3,5 mm, il connettore USB Type-C e poi eh, uno eh, dei eh, due altoparlanti, eh, ci tengo a sottolineare, a farvi vedere che l'altro invece era la parte eh, superiore, no? vedete in questo eh, punto, non c'è un sensore delle impronte digitali perché è stato nascosto sotto il Display è il sensore ultrasonico realizzato eh, da qualcomm vedete qual è il risultato voi non avete un punto in cui preciso dove mettere il dito premete anche con il dito sporco anche con la mano bagnata riuscite a sbloccare il vostro telefono 6,4 pollici superamole vuol dire quindi colori neri molto profondi una leggibilità anche alla luce del sole che è notevole ma c'è un lato molto positivo perché questo display è tarato per ridurre di oltre il 40 l'emissione di luce blu anche quando sta state guardando i colori normali ed è per questa ragione che il telefono dunque ha un effetto meno invasivo, meno importante sugli occhi. Una delle cose fondamentali di questo telefono è il buchetto, la doppia fotocamera frontale, poi ne parliamo però di fotocamera, però intanto nell'aspetto del telefono non c'è il notch e non c'è neanche un sistema di pop-up. Eh, il cassettino eh, che vi permette di mettere due sim oppure una sim e una micro sd è nella parte eh, superiore un lato con il solo pulsante di accensione l'altro invece con il controllo del volume lo sapete che per noi si chiama volume rocker e anche il bixby button eh, che è il bottone che potete utilizzare per bixby parte eh, posteriore invece con eh, tre sensori della eh, fotocamera sapete che c'è un eh, sensore eh, principale tra virgolette un eh, poi eh, sensore ultra wide e anche il eh, telefoto quindi eh, il sensore per lo zoom ma torniamo a parlare ad Dopo vi devo dire che non cambia ovviamente tantissimo il suo aspetto rispetto al Galaxy S9 ma da impugnare, è veramente molto bello. Cosa c'è dentro questo telefonino? Eh, come sempre due versioni, una per eh, i paesi in cui eh, viene utilizzato il Qualcomm Snapdragon 855 e gli altri invece con il eh, processore 9820. Eh, un telefono eh, veloce in tutte eh, le attività che svolge con un'interfaccia che è uguale a quella che è stata introdotta eh, sul eh, nuovo eh, Note, sul recente Note eh, 9 eh, grazie all'aggiornamento ad Android 9. C'è Bixby in italiano. Io continuo a pensare che Bixby sia tra i tanti assistenti disponibili quello che forse è meno immediato usare, ma perché non c'è un'esperienza di Bixby al di fuori del mondo di Samsung. L'interfaccia è fatta molto bene, io trovo che finalmente riesca anche Samsung a creare un ecosistema con gli altri dispositivi che potete utilizzare dentro casa e soprattutto con i tablet e con anche le Smart TV, soprattutto quelle di ultima generazione. Telefono veloce, certo non è tanto il navigare che ve lo mostrerà, ho fatto un sacco di video, un sacco di foto, ho provato anche l'editing del video direttamente su questo telefono e devo dire che funziona assolutamente molto bene. Se diamo un occhio al eh, menu, non abbiamo eh, tantissime eh, novità, abbiamo la gestione eh, delle routine di Bixby e anche eh, la gestione eh, dei eh, movimenti, i movimenti sono i classici, no? sollevare per attivare il telefono, lo stand by intelligente, quindi quando eh, voi guardate il telefono eh, non eh, si spegne il display, si tocca due volte il display per eh, riaccenderlo, eh, avete la possibilità di usare la, mod la modalità con eh, una mano insomma eh, davvero tantissime eh, modalità che ormai conosciamo molto bene nell'utilizzo del telefono, c'è anche il doppio account, questa è una cosa a cui siamo eh, abituati e poi l'ottimizzatore video, però ecco eh, scorrendo il menu di questo telefono la cosa che colpisce forse di più è il fatto che è stato dotato, eh, adottato eh, il, la modalità del benessere digitale, cioè questo è un aspetto proprio di Android 9 che fino adesso abbiamo visto solo sui eh, dispositivi eh, di eh, Google e poi The cat Assistenza del dispositivo come sempre, il management eh, della memoria di archiviazione e della eh, batteria, la possibilità di gestire i tipi di blocco che si vogliono eh, utilizzare per eh, lo schermo, ovvero il pin, le impronte digitali, lo sblocco con eh, il volto, c'è l'always on eh, display che potete eh, gestire eh, a vostro eh, piacimento, eh, insomma um, diciamo che non ci sono grandissime novità nell'interfaccia e nell'utilizzo di tutti i giorni eh, di questo eh, Samsung, probabilmente le novità principali vengono dalla eh, fotocamera, diamo un'occhiata parto dal retro tre fotocamere eh, due da 12 megapixel e una da 16 megapixel da 12 megapixel sono la fotocamera tra virgolette eh, normale eh, con un sensore da 26 mm eh, ce n'è uno poi eh, da 52 mm invece che serve per lo eh, zoom 2x e ancora il sensore eh, invece da 12 mm che è quello eh, l'ultrawide, eh, in questo caso un sensore da 16 megapixel allora 12 megapixel per il sensore principale, 12 megapixel per il sensore eh, zoom, eh, 16 megapixel per il eh, grandangolo, apertura variabile per il sensore principale da 1,5 a 2,4, un'apertura di 2,4 per eh, il telefoto e invece un'apertura 2,2 per eh, il sensore eh, da 16 megapixel. Sulla parte frontale del telefono il Galaxy S10 Plus si differenzia e distingue dal Galaxy Galaxy S10 proprio perché ha due fotocamere, una da 10 con apertura 1.9 e una da 8 megapixel che funge da sensore di eh, profondità eh, per, eh, con apertura 2.2. Eh, eh. Che cosa caratterizza questa eh, fotocamera? Diverse cose, ad esempio vi faccio vedere un eh, dettaglio, il tasto eh, Instagram, voi in pratica cliccando su qualunque foto eh, su questo bottone potete pubblicare immediatamente su Instagram, super cool e soprattutto eh, molto mm, comodo. Come si utilizzano i tre diversi sensori? Con eh, questo eh, menu che eh, differenzia la dimensione delle foto che eh, potete scattare, il grandangolo fa delle buone. Buone fotografie soprattutto perché non altera eh, diciamo, le linee della fotografia, riesce a correggere la distorsione che è tipica eh, del grand'angolo in modo, secondo me, eh, sufficientemente eh, efficace. Nella parte inferiore gestite le diverse modalità di eh, scatto della fotografia fotografia, eh, voglio farvi notare che il fuoco live ha questa volta delle ulteriori modalità di scatto, ce n'è una secondo me molto carina, che tiene il colore solo in ciò che è a fuoco, quello che viene sfocato viene trasformato in bianco e nero, avete la possibilità di eh, modificare poi la dimensione delle eh, vostre fotografie sia per la fotocamera eh, posteriore che ovviamente anche per quella anteriore eh, per quella anteriore vedete le possibilità di eh, utilizzo si riducono un po da fuoco live a fotografia fino eh, a video i video eh, questo è un aspetto eh, importante perché c'è una stabilizzazione eh, più efficace per la ripresa dei eh, video e questo è ovviamente uno dei grandi miglioramenti che ha portato questa fotocamera a essere valutata la migliore in assoluto sul mercato insieme a Mate 20 Pro, però rispetto a Mate 20 Pro il vantaggio principale viene dalla fotocamera dei selfie che riesce addirittura ad avere 20 punti in più rispetto a quella di Mate 20 Pro. Insomma, se cercate eh, un buon sensore fotografico, diciamo che eh, questa è la soluzione eh, per voi. Per quanto riguarda la velocità di scatto, vi faccio vedere eh, una eh, foto qualunque, una foto eh, normale, ricordate sempre che quando appare qui qualcosa vuol dire che la, la foto è scattata e migliorata, dal momento in cui io eh, inquadro e scatto, vedete, scatto immediato e memorizzazione praticamente eh, istantanea, eh, qualità della foto, devo dire notevole in tutti i suoi dettagli, per capire cosa voglia dire passare dal grand'angolo alla, scusate sto facendo un sacco di casino, vedete in questo momento il telefono non mi sta rispondendo adeguatamente, ma solo perché sto toccando anche lateralmente, dicevo per capire che cosa cambi tra il grand'angolo vedete questa è una ripresa grand'angolo questa è la ripresa con la fotocamera normale e questa invece con il dettaglio del telefoto quindi dello zoom avanzato però ecco dal punto di vista fotografico questo è veramente un prodotto superlativo e dal punto di vista dell'audio come si comporta? Beh, ho preparato per voi già Radio Number One pronta all'ascolto per sentire vedete i due altoparlanti da cui è emesso il suono che è bello alto eh, non ha bassi definitissimi, eh, però devo dire che per ascoltare musica magari così proprio pronti via in velocità eh, è un ottimo volume, altissimo il volume anche in conversazione e tra l'altro qualità del volume in conversazione eh, molto alta. Io sottolineo un dettaglio rispetto a questo telefono che ha NFC, Bluetooth, ovviamente eh, tutto quello che vi potreste aspettare da un telefono top di gamma, questo telefono introduce anche lo standard WiFi AX, quindi il nuovo Nuovo standard WiFi eh, che ha la caratteristica eh, di avere diciamo, la capacità di allocare la banda a seconda della potenza del client collegato, quindi eh, questo telefono è quello che andrà diciamo, nella corsia più veloce di comunicazione, il Wi-Fi AX è veramente una dotazione importante, adesso ci vogliono solo i router a cui eh, collegarsi, però questo è un dettaglio eh, sicuramente da sottolineare. Eh, ricezione buona, abbiamo detto Wi-Fi eh, ottimo, eh, ne quindi Samsung Pay eh, e anche eh, Google eh, Pay eh, disponibili. Mm, che cos'altro eh, vi posso eh, ricordare? Beh, insomma, la batteria, anche questo è un dettaglio importante: 4100 mAh per il eh, nuovo eh, Galaxy S10 Plus. Ho provato in questi giorni. Siamo ancora nella fase delle prime cariche, quindi stabilizzazione della batteria sicuramente necessaria. Ma comunque, buon risultato di autonomia nel corso di una giornata, anche stressandolo veramente a lungo certo, 1029 euro sono tanti soldi, se lo comprate subito eh, avrete in regalo eh, i Galaxy, eh, le Galaxy Buds quindi eh, gli auricolari mm, sicuramente 1029 è un prezzo importante sapete che si parte eh, dalla dotazione di 8 gb con eh, 512 GB di memoria si arriva addirittura eh, a eh, un tera di eh, memoria eh, con 12 GB di RAM ma lì il prezzo eh, diventa eh, veramente stellare eh, mi è piaciuto in questi giorni, eh, veloce, stabile, la fotocamera è superlativa, adesso la scelta sta a voi, perché la domanda è, a voi piace?